Certo, l'impatto sulla nostra economia, è che era già eh, fortemente debilitata prima. Quindi, paradossalmente, ecco, da economista vediamolo come un'opportunità. Quindi ci so è una situazione di crisi eh, in cui eh, non ci sono delle azioni che possono essere migliori di altre. Quindi si tratta un po' di navigare a vista. Però da questo sta emergendo il fatto che il nostro Paese non è assolutamente pronto per gestire una situazione eh, problematica e forse riflettere su cosa si dovrebbe fare. Eh, un numero, se nel 1980 noi avevamo più di 900 posti eh, eh, let letti in ospedale per ogni 100.000 abitanti. Adesso ne abbiamo meno di 300. Quindi uno dei problemi che abbiamo è che se dovesse scoppiare perché i numeri adesso sono ancora estremamente ridotti, noi non abbiamo più una struttura sanitaria in grado di gestire. Quello che sta emergendo è che ogni paese eh, ha un problema perché siamo stati tra virgolette anche lasciati soli in qualche modo quindi mh, forse pensare a una risposta eh, più legata alle caratteristiche del, ter del territorio italiano quindi siamo un paese che è inserito e prima si rilevava in filiere internazionali ma non abbiamo capito co che cosa questo implica essendo un paese manifatturiero con grandi competenze forse ci siamo fatti trascinare e non siamo più arbitri del nostro futuro recuperare una capacità un po' di resilienza del sistema, perché poi una crisi del genere è assolutamente imprevedibile, quindi chi poteva pensare, però ecco, risposte, ecco, avere la capacità di, di, di, come dire, di fare da cuscinetto, in questo servirebbe un ruolo dello Stato che oggi non ha queste leve. Torno dal professor Pozzi che ha alle spalle la cifra che ha dato Roberto Gualtieri, 3,6 miliardi, che cifra è sufficiente appena all'inizio, ampiamente insufficiente? Sicuramente è una cifra bassa rispetto a, eh, come dire, a, a, a un qualunque calcolo che non siamo ancora in condizione di fare. Il tema però non è tanto quello della cifra, quando, quanto quello di cambiare quello che definirei assetto istituzionale, il nostro sistema delle regole. Qualunque intervento noi facciamo all'interno di un percorso che ha modificato e profondamente alterato la nostra struttura, non può che, essere, che non funzionare. Cioè noi ci dovremmo, per quello parlavo prima di opportunità, eh, risederci un attimo, approfittiamo di questa cosa che comunque è capitata che comporterà dei mesi di stallo e a questo nessuno può porre meglio non è un problema di un governo anziché l'altro, E risediamoci per cercare di capire che cosa, non uso il termine, non è sbagliato quello che si è fatto nel passato, cosa ha fatto a capo A però se noi proseguiamo su questa strada, noi il futuro non ce l'abbiamo e non saranno, questa situazione sta semplicemente acuendo un percorso che è di, insomma, i dati che forniva Galli, che insomma, poi, poi se la prende con la spesa pubblica, non credo che sia neanche questo il tema, però è un paese che ha un patrimonio elevatissimo, che è il risultato di quello che si è fatto nel passato, che noi ormai da vent'anni a questa non parte più. non facciamo più, mm. e, però pensiamo di vivere come se lo facessimo. E questo è il punto su cui ci dobbiamo sedere e e riflettere, almeno approfittiamo di questi mesi. Forse però una cosa non è chiara: noi la rivoluzione, si è parlato di Sanders, del liberismo americano, ma noi l'abbiamo già fatta. Il dato che ho fornito prima, nel 1980 c'erano più di 900 posti ogni 100.000 abitanti, adesso sono meno di 300, d'accordo? Quindi noi abbiamo già privatizzato tutto il privatizzabile nel corso di questi 40 anni, ma non ce ne siamo accorti. Nel 1980 i, i, i più numerosi in Italia erano nati nel 64, oggi sono nati nel 64. A distanza di 40 anni, quindi, con un paese che ha più o meno lo stesso numero ma enormemente più vecchio, noi abbiamo ridotto a di più di un terzo la nostra capacità. E se non abbiamo cambiato, forse non ce ne siamo resi conto, ma noi siamo liberisti abbiamo come già gli cambiato. americani.